Ehi, non è anche tempo di staccare? Che abbiamo cercato il paracelso, ovvero Van Hohenheim, per scoprire che in realtà eh, era svizzero. Quindi abbiamo preso una piccola svizzera, vi ho detto che era tedesco. Svizzero? Eh, no, che, no, no. Ah, vi... Questo bellissimo nome. Lo devo me... leggere io. Leggilo tu perché io ti ho provato del possibile. Sì. <coughs> si chiama Philippus Aureulus. Theophrastus Bombastus von Hohenheim detto per gli amici Paracelsus o Paracelso capito? Eh, quindi un altro nome in video lo potevano mettere, beh, beh. però detto Paracelso Philips, detto Paracelso, Paracelso che, ma... non è pa che non è parabellum, ma con... non è manco paraculo. Comunque, di... cioè, <ride> boh, vabbè, ciao. Seguiteci, iscrivetevi. Ciao. ciao.